Simona non ne posso più della dieta, basta, basta, voglio vivere una vita sana, non voglio più stare a dieta perennemente. Se avessi messo da parte un euro ma anche 50 centesimi per ogni volta che mi sono sentita dire questa frase come naturopata nei miei 25 anni di professione, adesso non avrei più bisogno di lavorare invece cosa ho fatto ho creato la masterclass dimagrire in salute e senza dieta un percorso di consapevolezza che non riguarda solo come mangiare bene e di gusto per dimagrire ma anche come vivere uno stile di vita piacevole appagante sano che ti riempie di energia positiva Ecco cosa dice chi ha concluso questo percorso. È stata un'esperienza completa, proprio quello che desideravo. Un modo di pensare e vivere la vita a 360 gradi. Ora ho tanti strumenti e non li mollo, voglio continuare a vivere così e stare bene. Francesca eh sì lei ha ragione e si è anche divertita per questo vuole continuare con questo stile di vita perché se fai le cose senza piacere poi le molli come la dieta se invece ti piacciono e ti divertono poi le mantieni anzi le usi spesso spessissimo senza sforzo e infatti quando ci colleghiamo per fare questo percorso della masterclass parliamo di tutto scherziamo prendiamo le cose con ironia ci facciamo anche quattro risate e sdrammatizziamo tutto come noi donne sappiamo fare e poi è anche bello perché chiacchieriamo tra di noi, ci diamo forza, ci confrontiamo, ci sosteniamo a vicenda e poi ci guardiamo l'un l'altra e diciamo beh, non sono poi così male perché siamo tutte sulla stessa barca e ridimensioniamo i nostri problemi e soprattutto entriamo insieme nel pozzo dei desideri dove sono custodite tutte le mie risposte, quelle che cercate. Perché perché in più di 25 anni di studio, di approfondimento, di ricerca, ho messo insieme un archivio di segreti, consigli, soluzioni che danno risposte a tutte le esigenze. Solo per chi mi conosce e mi segue da anni, in anteprima ho deciso di realizzare un video training gratuito dedicato a tutte voi che volete ritrovare voi stesse e il vostro peso ideale.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 4 marzo. Iscrivendoti adesso al link che trovi qui sotto potrai accedere al video training gratuitamente potrai vedere le video testimonianze entusiasmanti di alcune partecipanti e scoprire i bonus che ho preparato per te e anche un dono speciale molto prezioso. Sono sicura che troverai tante informazioni nuove e interessanti e una bella sorpresa alla fine che ti farà piacere? Iscriviti subito dal link esclusivo che trovi nel primo commento su Facebook oppure in descrizione su YouTube.